Ragazzi, sono Vanessa di Vanessa e Anastasia E oggi mi sono alzata E c'è una persona Che sembra mia mamma, ma non lo è Praticamente è vestita di viola I capelli viola, io mi sono buttando queste casine, Però, cioè, è troppo strano Adesso cosa faccio? Guarda, ve la faccio vedere Come sono bella Questa mattina i capelli sono usciti benissimo Sono in questa casa Alla ricerca di una bambina Ma non la vedo, no, eh, Non vedo questa bambina Non capisco dov'è Adesso la vado a cercare, no, io sono proprio bella. Sentite ragazzi, mi vuole cercare. Adesso vado da lei, piano piano. In casa, intanto, sedetevi bene sul divano, mangiate i popcorn. Io adesso vado a controllare. Ok, vado. A ciao bambina! Ciao! Ciao bambina, come ti chiami? Sono Violetta, sei stata perfetta. Estetista? Sì, io faccio l'estetista, io curo bambini dalla testa ai piedi, tu essere bambina che io starei cercando, io essere venuta in questa casa per cercare bambino perché mi hanno detto che esserci una bambina che non volere mai tagliare unghie e la mamma di questa bambina mi ha chiamata e mi ha detto di venire qua urgentemente. Per far tagliare unghie a questa bambina. Ma sì. non so chi è questa bambina. Ok, ok, ok. Ma tu vai in casa di tutta la gente così entri spalanchi la casa. Perché... Tutta la gente entro spalanco casa, si faccio anche arieggiare perché in queste case c'è odore di brutti microbi, brutti germi. Perché non ci si lava forse in queste case? Io non capisco bisogna lavarsi, bisogna tagliare unghie, bisogna lavare le mani adesso io avrei portato attrezzi da lavoro su questo zainetto mio ho visto che bello, ti piace il mio zainetto da lavoro tutto qua con un fiocchettino rosso ma io sono violetta, e è perfetta. ho i capelli violi, magliettina d'oro, pure pantaloni, poco poco viola scarpe quasi viola, poco grigio, poco viola io arrivare da posto molto freddo, molto freddo, Russia essere russa, io vedere scarpe da russa e quindi essere qua in questo paese caldo perché dover fare pulizia di mani bambina tu essere bambina io qui devo pulire mani adesso controlliamo insieme bisogna sedersi in questa sedia tu ti siedi in questa sedia e io controllare che essere tu bambina va bene allora tanto per ricominciare, è dire tuo nome a me no. non toccare il mio zaino quello è il mio zaino con i miei attrezzi da lavoro non tu i tuoi attrezzi da lavoro come ti chiamare quale Qual essere tuo nome non fare spiritosa con me perché io puoi fare te trattamento sbagliato Vanessa tu ti chiami Vanessa Sì. quindi io devo cercare il nome tuo sul mio taccuino. tacuino Taccuino. allora andare a cercare il nome tuo in tutti i bambini del mondo Dunque, qui abbiamo merdi No, tu non merdi Tu hai detto che ti chiamare Vanessa Sì Vanessa Bianca, no, non essere bianca Teresa, no, non essere Teresa Vanessa Vanessa, Vanessa mm, Tua mamma aveva scritto letterina a me è brutta Molto brutta Vanessa essere un pochino monella Non volere mai tagliare le unghie Eccomi qua Adesso Vanessa io avrei portato tutta l'attrezzatura necessaria per a te unghie fare mano bellissima vanessa volevo dirti anche un'altra cosa che oggi c'è un'offerta sei stata fortunatissima perché oggi vanessina cara, se tu pagare me una mano avere una mano in omaggio ok vanessa quindi se io ti pago una mano io ce n'ho una in omaggio bravo Vanessa avrei capito perfettamente tutto adesso io iniziare con trattamento allora Vanessa cercare lima per man per iniziare il trattamento mm, non trovare lima io non trovare lima ah, mm. cosa? quella lima? è la miseria! quella città di maiale oh, oh, oh. bello battuto maiale mi è piaciuta Vanessa stavo scherzando, questo è avere dimenticato uno zainetto perché io avrei fatto pane fresco in casa prima di venire per scaldare col piccino perché dalla Russia fa molto molto molto freddo e per viaggiare mi sono fatto tanti panini buoni e ho dimenticato col tello e lo zaino cercare meglio lima, allora forse avere messo lima qua, non trovare lima, non trovare dove avere messo lima? Dove? Dove avere messo, maledettissima lima! Trovata lima! ecco qua! Haha! Lima per tue mani! Adesso, Vanessa, tu devi fare vedere le mie mani! Vedere un po'! Ah! Tua madre ha ragione! io non aver mai visto mani del genere su Pampina no, io aver avuto shock ora ti devo assolutamente far bella far bella e far pulita Vanessa mettere mani qua iniziare con limare mani ah. tu non sei abituata a queste cose ah, sì. questo è solletico, non è dolore Vanessa fai la brava, altrimenti io non darete te mano omaggio, eh. Cosa succede Vanessa? Guarda queste unghie. Ci siamo quasi Vanessa, puoi dare te mano maggio. Allora Vanessa, unghie perfettamente limate. Avere portato per te anche smalti bellissimi adesso Vanessa parte seconda come seconda? io adesso dovere pulire te togliere dalle tue mani tutta cacchina sotto unghie e mani perché le tue mani? essere molto ma molto sporche io avere shock devo togliere cacchina da sotto mani cacchina? cacchina Vanessa, sì tutta sporcizia tue mani molto sporche molto tu per mettere a Violetta estetista perfetta ecco quella è la pelle No, questa è essere unghia Ecco qua Avere mani pulite adesso Guardare che mani pulite avere Vanessa Piacere bambini, mani pulite di Vanessa Vanessa, adesso metto il tuo smalto Cosa preferire, smalto giallo, smalto rosa O tutte e due Vanessa? Tutte e due Aspetta Giallo, rosa, giallo, rosa mm, Giallo, giallo, rosa, giallo, rosa, giallo io dare te secondo me in omaggio quando tu avrei però pagato me perché io non avrei fatto viaggio da Russia per niente io essere pagata per questo lavoro tua mamma sapeva e la cassa dov'è scusa? non ti preoccupare Vanessa io avere tutto avere dimenticato la macchina essere un po' distratta stanca da viaggio lungo allora Vanessa avere portato tovaglietta perché tua mamma essersi raccomandata di non sporcare il tavolino Mettere mano Vanessa così iniziare con colore, inizia con colore giallo Colore giallo dito primo, primo dito colore E voilà, primo dito, terzo dito Non fare mai terzo dito tu eh, non fare mai terzo dito dito mignolina ok Vanessa fare vedere i tuoi amici di te colorati di giallo meno sciocca adesso meno sciocca adesso metto il colore rosa molto bello il colore rosa piace rosa Vanessa? non è il mio colore preferita mi sono sporcata tutta rosa Qual è il tuo colore preferito? Bello. Bello colore azzurro. Mio viola. Avere sì. capito tu che era mio viola? Sì, sì, sì, sì. Bene. Ecco qua Vanessa. Essermi un pochino sporcata, ma non fare niente. L'importante è tu avere mani pulite. Soffiare bene Vanessa. Piacere tua mano Vanessa. Molto più bella di prima, Vanessa, tua mano o preferire mano sporca con cacchina dentro? Cacchina! Ho capito, Vanessa, preferire mano con cacchina! No, no, no! Ok, Vanessa, ne sono andata in macchina a prendere cassa. Allora, fare due conti per capire bene cosa mi devi dare. Quindi, limate unghia 21 euro. Togliere cacchina, molto caro, molto caro. 30 euro. Più smalto, fare il te sconto perché sei stata brava bambina e quindi fare 15 euro. Totale 66 euro, Vanessa. 60 euro, oh mio dio, va bene, allora 50. Ha, ah, da, ecco. Cool. adesso okay. dare io a te il resto. Va okay. Oh, quanti soldi! Io avrei lavorato tanto in tutto il mondo. Allora, uno, due, tre e quattro. Ecco tu il tuo resto, Vanessa. Grazie. Brava, Vanessa, mio lavoro è essere terminato. Ma, ma come? Usa la mano in omaggio. Ah scusa, è vero, mi stavo dimenticando la mano in omaggio, arrivo subito Ecco qua, tua mano maggio! tu aver pagato una mano, io darei a te mano omaggio Cosa, la mano questa qui? Sì, Vanessa, proprio quella, così tu allenarti a tenere mano pulita, senza cacchina Unghie limate e ben sistemate perché io sono Violetta e sei testa perfetta! Ah, vabbè, se lo dici tu. Allora possiamo salutarci, Vanessa! Scherzi, ciao! Ah, che bello scherzo, Vanessa! Molto simpatica tu bambina! Allora, Vanessa, avere capito lezione! Cosa avere capito, Vanessa? Ah, eh, cosa? Cosa avere capito? Che Praticamente si lavano i vetri, delle finestre e anche i pavimenti No Vanessa, tu non avrai capito proprio niente <ride> Ah, ah quello delle unghie stavi dicendo? Esatto Vanessa, mio lavoro, allora, non altro lavoro è Che praticamente ragazzi non dovete mai avere le unghie lunghe Non come così, tipo, lunghe avete capito? E Sporche, perché, perché sennò no, si formano i germi sotto le unghie. Quindi bisogna sempre tagliare le unghie tagliare le unghie e non averne mai sporche come ce l'ho io. Brava Vanessa, molto brava! Il video è finito! Se vi è piaciuto condividete con il vostri amici amici quindi attivate la campanella e mettete tanti like tanti tanti like belli con dita pulite con smalto con unghie corte no cacchina like questo, belli like puliti attivate la campanella iscrivetevi al canale ciao a tutti amici ci ciao. vediamo a casa vostra per pulizia e igiene ciao, ciao. perché si è comportata bene quindi io regalare a Vanessa ciocca di cappelli viola perché lei ha avuto violette e statista perfetta in casa Bello. Bello. Bello. perché ho piacere a te ciocca di cappella no, viola sì. vuoi dire che ti hai cappelli a te non piace? guardate io sono Bellissima. Ah. bravo Vanessa fateci